Per il 46esimo appuntamento della rubrica Il sessuolo corrisponde, oggi mi soffermo su un tema di carattere molto generale, basato su eh, un sacco di convinzioni e credenze a priori della sessualità che spesso non mettiamo in discussione, ma che forse invece varrebbe la pena di riprendere in mano, che riguarda il a cosa serve la stimolazione sessuale. Che è un argomento basilare fondamentalmente della sessualità e che tutti noi nell'incontro con il sesso, con il sessuale, tendiamo a volte magari anche un po' a dare per scontato, quasi come se fosse una cosa che non diamo per scontato sul come si faccia ma sulla cosa serva. Mentre io vorrei fermarmi un attimo sul ragionare proprio su questo, no? perché sennò cerchiamo, eh, rischiamo a volte di impegnarci tanto senza sapere bene dove stiamo andando o quali risultati ci danno un feedback efficace sul quanto quello che stiamo facendo ha senso oppure no. Perché infatti può capitare, in tanti argomenti, di a volte fare tanta esperienza, di dedicare tanto tempo a fare qualcosa e comunque di non capire come funzioni o a cosa serva. Cioè passiamo magari ore e ore in auto a guidare e poi però non capiamo ancora alcune cose, effettivamente eh, in che modo abbiano il loro funzionamento, il motore alla fine, che meccanismi abbia. O facciamo magari tanto sport... E andiamo avanti per anni e anni con alcune abitudini senza renderci conto che poi quel giorno in cui il personal trainer ci dice, ma guarda che se spostassi il peso da quella parte o facessi quel movimento da quell'altra parte, avresti risultato sicuramente migliore, otterresti meglio il risultato a cui stai puntando. E l'idea è proprio questa, no anche nella sessualità a volte capita, comprensibilmente, da soli o in coppia, in compagnia di... Fare certe cose tante, tante tante volte e di non accorgersi di come forse il senso, l'obiettivo di certe cose su cui ci dedichiamo eh, impegno, attenzione e sudore, finisce per essere un qualcosa su cui stiamo sbagliando alcuni fondamentali, alcuni passaggi su cui varrebbe la pena invece porre un'attenzione da un punto di vista diverso e riguardare le proprie prospettive. Infatti. Cercare di capire meglio come funziona qualcosa ci può aiutare a orientarci in questa direzione, no? a, non, a non sprecare le nostre energie e anzi spendere nel modo più costruttivo possibile. Ci sono alcune credenze infatti relative al, a cosa, funziona, cosa serva no? la stimolazione sessuale su cui vorrei fermare l'attenzione. Ce ne potrebbero essere probabilmente infinite di credenze in merito a questo argomento. Io ne ho sottolineate, ne ho evidenziate tre soltanto per avere un margine di discussione che sia sufficientemente limitato e non apparire allo scibile umano, no? Una prima credenza su cui vorrei fermare l'attenzione riguarda la convinzione che lo stimolo sessuale serva a eccitare i genitali, che è una convinzione che tante persone danno estremamente per scontata, no? Nell'idea che eh, il, quando si masturbano, il modo in cui stimolano i propri genitali, sia maschile che femminile, sia necessario perché i genitali rispondano. Eh, e che è una cosa che vediamo tanto quando la sessualità funziona e altrettanto poi mostra tutti i suoi limiti quando la sessualità non funziona. Persone che quindi eh, pensano al come stimolarsi per raggiungere il proprio orgasmo per mantenere e avere la propria erezione. O meglio, rimaniamo sul tema dell'erezione e dell'eccitazione. Delle eh, quindi, sì, sul fatto di doversi stimolare per riuscire ad avere un'erezione sufficientemente stabile e forte, che è un qualcosa che vediamo che invece mostra tutti i suoi limiti quando poi queste persone capita che perdano l'erezione e che insistano sul come stimolarsi per recuperare l'erezione trovandosi a volte di fronte a delle, delle purtroppo risultati insoddisfacenti non tanto tutto il fatto che eh, quello che stanno facendo è fondamentalmente sbagliato, ma che quello che stanno facendo ha uno scopo diverso, è lì il problema. E questo sia al maschile che al femminile. Al maschile lo vediamo spesso noi cercare di recuperare l'erezione, ma anche al femminile questa cosa a volte diventa disperatamente frustrante quando ci si prova a stimolare da soli o ci si prova a far stimolare da un'altra persona e non si riesce a ottenere quel risultato di quell'eccitazione, quella lubrificazione, quella rilassatezza che invece vorremmo riuscire ad avere all'interno della sessualità. Il fatto che questa cosa non funzioni è dovuto a un enorme equivoco. Cioè, la stimolazione sessuale, lo stimolo sessuale, non serve per l'eccitazione, non ha quello scopo. È importante distinguere tra eccitazione e desiderio sessuale. L'eccitazione è il modo in cui rispondono i nostri genitali, ma l'eccitazione è conseguenza del desiderio sessuale, che è un qualcosa che invece non accade giù, ma accade su, accade in testa. Il desiderio sessuale è quel processo per cui pensare qualcosa valutato sessualmente desiderabile produce un'attivazione che ha un effetto sul corpo e dai là perché i genitali inizino quel ciclo di risposta sessuale che noi vorremmo che è proprio quello che noi cerchiamo quando parliamo del fatto che uno stimolo sessuale può aiutare ad eccitarmi, ma lo stimolo sessuale aiuta ad eccitarmi perché andando a toccare il desiderio sessuale va quindi a produrre un effetto sull'eccitazione sessuale, ma le due cose sono due cose diverse, uno è causa e conseguenza, del... uno è causa e l'altro è conseguenza, quindi... Quando io vado a cercare nello stimolo sessuale la risposta al come mai i miei genitali rispondono in un modo oppure l'altro, sto facendo un errore perché sto saltando un attore invece fondamentale del discorso, cioè il come e quanto sta funzionando il mio desiderio sessuale. E quindi lo stimolo sessuale è importante che sia coerente a quelli che sono i gusti del mio desiderio sessuale altrimenti c'è il rischio che io invece vada a insistere sulla reazione genitale nella convinzione che sia quello il termometro che mi aiuti a, a capire qual è la stimolazione migliore per me e quando vedo che i genitali non stanno rispondendo non è tanto sullo stimolo sessuale che devo andare a insistere a frustrarmi ma su come funziona il mio desiderio sessuale? Quali sono i pensieri per me valutabili e sessualmente desiderabili? Le mie fantasie sessuali? Come funziona la mia testa? È lì che si articola il discorso. Infatti stimolazione sessuale non è necessariamente qualcosa di corporeo, tendenzialmente, spesso, prevalentemente tende a essere quello, ma lo stimolo sessuale può essere tante cose, può essere visivo, può essere uditivo, può essere olfattivo, può essere di tanti modi. Lo stimolo tattile, spesso e volentieri, è uno dei sensi principali che noi utilizziamo ed è principalmente collegato da qualcosa di piacevole che noi leghiamo a qualcosa di sessualmente desiderabile. Però il collegamento poi fa sì che tutte quelle sensazioni, dovunque noi le facciamo, passino da qua prima di produrre un effetto là e questa differenza è fondamentale. Se non sappiamo questa differenza nel funzionamento, nella struttura, nel come funziona quindi la sessualità, possiamo rischiare di prendere un sacco di cantonate come un'altra convinzione che possiamo assolutamente mettere in discussione riguarda la convinzione che lo stimolo sessuale serva a produrre l'orgasmo cioè lo stimolo sessuale ha chiaramente un ruolo nel favorire l'innesco dell'orgasmo ma l'orgasmo sarebbe altrettanto utile che noi imparassimo a iniziare a porci la domanda su come funzioni questo meccanismo perché l'orgasmo in realtà non è la naturale conseguenza dello stimolo sessuale diversamente tende a essere un punto di incontro tra una stimolazione un qualcosa effettivamente che anche ci va a coinvolgere e una propria partecipazione attiva, corporea, a quello che è uno stimolo che quindi nell'incontro tra due, questi due meccanismi permette l'innesco dell'orgasmo, che è un meccanismo riflesso che ha tutto un suo modo molto molto specifico di funzionare secondo tutta una sua serie di criteri, che quindi è chiaramente favorito dallo stimolo ma non è prodotto dallo stimolo stesso. È un qualcosa in cui lo stimolo è proprio soltanto l'ultimo... Punto che permette poi un salto ma tutto il resto tutto il contorno è dato da completamente altro dal modo in cui noi siamo a contatto con il nostro corpo e quindi quando a volte può capitare magari di, eh, di insistere e di sbattere la testa su quella convinzione che allora bisogna insistere sullo stimolo sul di più sul quanto sul come eh, quello invece rischia di mandarci fuori strada rischia di creare delle aspettative frustranti nel momento in cui invece non stiamo guardando la questione in un modo un po' più strategico, non tanto rispetto al che cosa io faccio nello stimolare il mio corpo, che cosa fa l'altra persona nello stimolare il mio corpo, ma piuttosto nel modo in cui io attivamente partecipo alla stimolazione che l'altro mi offre o che io mi offro per produrre quel risultato orgasmico che eventualmente vado a cercare. Però quindi già sono due cose diverse non è il lo stimolo sessuale serve a produrre l'orgasmo è ha un ruolo in un meccanismo più ampio che forse è utile che io inizi a considerare se voglio effettivamente favorire il mio benessere sessuale come una terza eh, credenza che eh, possiamo forse eh, mettere in discussione riguarda la possibilità che lo stimolo sessuale per essere efficace debba essere vario variegato eh, eh, non possa essere ripetuto sempre allo stesso modo eh, che debba avere eh, tutta una sua ritualità una sua complessità eh, perché eh, raggiunga effettivamente i risultati desiderati questa convinzione appunto ancora ci riporta a quello che era il primo passaggio su eh, stimolo e desiderio infatti dicevo forse è meglio riprenderlo, riprenderlo dopo perché lo stimolo non è necessario che sia variato. Quello che succede a volte quando è lo stimolo non è variato non è tanto che quindi smetta di essere efficace, ma che dato che lo stimolo sessuale non punta all'eccitazione ma punta al desiderio, a volte quello che desideriamo si modifica quando incontriamo quello che stiamo desiderando. Quindi se uno stimolo è efficace... Può essere efficace effettivamente nell'aiutarci a sentire di desiderare quel momento piacevole che l'altra persona o noi stessi stiamo provocando. Ma questo non comporta il fatto che comunque potrebbe succedere che nonostante tutto il quello che desideriamo poi a un certo punto vada a modificarsi. Ok questa situazione è piacevole, mi sento bene, eh, è una cosa che sta funzionando... Però poi quando sta funzionando magari il mio desiderio all'interno di quello va a modificarsi pensando a un passaggio successivo, pensando a un altro elemento della questione, pensando a un aspetto relazionale per me desiderabile e quando alcune cose non accadono, o quando alcune cose non accadono nei tempi che vorrei o nelle modalità che vorrei, a volte quello che succede non è tanto che lo stimolo smette di avere efficacia. Perché una buona fetta di torta, è buono il primo pezzo ed è buono l'ultimo pezzo, anche dopo che ne ho mangiato tutta l'intera. Però volta, a volte lo stimolo dell'appetito cambia nel momento in cui dopo un po' inizia a modificarsi il mio desiderio. Non ho più voglia di dolce o voglia di salato o voglia di qualcos'altro. È possibile che all'interno di uno stesso piacere... Poi ci siano delle sfumature che si collegano in sequenza e in cui una sensazione fisica, poi a volte richiede invece un passaggio a un qualcosa di più relazionale, poi a qualcosa di un po' più astratto, poi a qualcosa di un po' più intenso, ma quello quindi non è legato al fatto che lo stimolo non è più efficace, è legato al fatto che che altrimenti mi annoio, altrimenti mi si innesca una reazione emotiva di tristezza legata al mio personale, notare una mancanza all'interno di quel momento intimo sessuale, che è tutt'altro. Non è più un discorso legato quindi al, eh, al fatto che in quel, quello stimolo meccanicamente non sta producendo l'effetto che vorrei piuttosto è un discorso legato al fatto che il modo in cui lo stimolo va a lavorare sul desiderio e non sull'eccitazione distinguiamo queste due cose se no non arriveremo mai a capo di niente il modo in cui lavorare diversamente su queste due cose produce il modo in cui quindi il desiderio stesso si adatta e in cui poi può capitare di aver bisogno di variare non è un effetto meccanico è un qualcosa di estremamente adattivo e su questo quindi cerchiamo allora di dirci a che cosa serve lo stimolo sessuale cioè detto nel modo più sintetico possibile lo stimolo sessuale fondamentalmente a livello basilare serve a provocare delle sensazioni fisiche eh, emotive relazionali pensate, sensoriali legate al tatto, all'udito, al gusto, all'olfatto, eh, a qualunque senso io voglia andare a stimolare, o a qualunque tipo di pensiero per me sia da stimolare, che sono quindi utili a favorire il desiderio sessuale coerentemente con i gusti di ognuno. Lo stimolo che è efficace per me non è efficace per qualcun altro, per qualcun altro ancora. Non è un qualcosa che è meccanicamente è uguale per tutti, ma deve essere invece coerente nell'incontrare i bisogni propri e altrui, per l'innesco del desiderio sessuale, quando si parla di gusti, e per l'innesco dell'orgasmo rispetto a quello che l'altra persona o me stesso ha bisogno per andare a partecipare nell'incontro col sessuale con l'altro, per innescare il proprio orgasmo. Quindi è un piccolo meccanismo importante di un ingranaggio, eh, di una serie di ingranaggi più complessi che vanno a creare quello che è la, il benessere sessuale e il benessere nella sessualità. Non è un qualcosa che una volta che eh, ho, sono cintura nera in quel determinato movimento, in quella determinata stimolazione, allora ho capito tutto e tutto è centrato intorno a quello. Costruire la propria sessualità, la sessualità di coppia eh, intorno a una cosa simile... Spesso volentieri ci fa naufragare o ci fa trovare comunque delle, eh, delle enormi difficoltà a meno di non trovare un'altra persona che eh, ha un approccio un po' ossessivo alla sessualità, lo incasale in qualcosa di estremamente ripetitivo, legato a una cosa esclusivissima e allora a quel punto forse effettivamente otteniamo un risultato efficace nel medio breve termine eh, sul fatto che quella cosa porti dei risultati. Ma generalmente quindi tutto questo invece è un qualcosa che, viene, pre, che premia, eh, viene premiato dalla varietà, dalla varietà non tanto rispetto a fare chissà cose chissà quanto particolari, ma alla varietà nel venire incontro a quelli che sono i gusti sessuali altrui e propri, nel venire incontro a quelle quindi che sono le sensazioni coerenti con il desiderio sessuale, perché stimolo sessuale è legato a desiderio sessuale, e a volte a volte può capitare che in certe occasioni quindi il desiderio sessuale si inneschi anche contro la nostra volontà perché c'è uno stimolo sessuale che ha innescato questo meccanismo e quando succede questo non c'è tanto da interrogarsi sul soltanto sul ma ok ma quello stimolo avrebbe fatto lo stesso effetto a chiunque altro no quello stimolo sta parlando del mio modo di vivere il desiderio sessuale sta parlando di me e che io riesca a porre meglio attenzione a come funziona il mio desiderio sessuale è tanto importante come altrettanto importante quindi, quindi conoscere sia i desideri e i gusti personali, sia quelli del nostro parte della nostra parte della persona con cui decidiamo delle persone con cui decidiamo di condividere la sessualità così anche da aiutare noi stessi e gli altri a favorire il piacere a favorire l'orgasmo, a favorire il desiderio cercando quindi di venirsi incontro con un qualcosa che quindi non può essere fatto a priori non si può fare con un manualetto in cui imparo e non si può fare con innumerevole sessioni di sesso in cui imparo i segreti del tantra e in cui imparo a fare cosa perfetta non c'è sta cosa qui non c'è la regola aurea della stimolazione sessuale ci sono alcuni principi che hanno più o meno senso però poi tutto tutto poi tende a ruotare soprattutto intorno alla reciproca conoscenza all'osservazione al dialogo alla costruzione della sessualità che funziona all'interno dell'incontro tra persone o eh, nell'incontro con se stessi in un cercare di prendersi cura reciprocamente dei, di se stessi e degli altri per favorire il maggior benessere sessuale possibile senza fraintendere quindi a cosa serve la stimolazione sessuale che quindi è una parte di un ingranaggio più ampio che noi possiamo coltivare e cercare di far sì che sia piacevole per noi e per le persone con cui desideriamo condividere il benessere sessuale se riusciamo a Promuovere in, in una relazione, in relazioni eh, piacevoli e costruttive in cui ci sia dialogo e condivisione. Questo quindi è tutto. Eh, maggiori informazioni rispetto a questo argomento le pubblicherò poi su dottorvalerio.com. Eh, per domande scrivetemi. Io sono Valerio Celletti e ci vediamo nel prossimo video.